Zombie apocalypse. lavare anche questi non mi costa niente lo faccio anche per rilassarmi per rilassarmi si fa per dire Quindi gli abbiamo mangiato panna, eh, carciofi e pasta, buonissimo. Buono buono buono panna con carciofi e pasta, buonissimi, buoni buoni, buoni. Okay, che è prima questo latte qua allora qua cosa c'è ancora? dobbiamo mettere a posto questo sale no, c'è cioè no che ci mettere qui questo questo ci metto qua questo ci metto qua questo evito di far rumore e lo metto dall'altra parte cioè lo schiaccio dopo quando avrò, quando avrò spento la telecamera e niente adesso mi tocca di, eh, di togliere tutto cioè di togliere l'acqua tanto pulito guarda. Ah, quanto è bollente La cosa è avvicinante se venite qua vedete che fa un po' Molento. posso dirmi soddisfatto E casa. anche Le pentole, i bicchieri quant'altro ancora e, e anche i piatti Le posate, tutto Ok E niente ah, io Mi bruciano le mani Andiamo insieme Andiamo a Lavarmi le mani io no, non ho visto di male. nonno no, ok. Adesso copriamo la casa. È meglio. E mi me lavo le mani. Qui è tutto chiuso, ok? Dunque, mi metto. Mi metto di qua. Non mi lavo le mani, si va pure e vieni da qua e niente ragazzi io nel frattempo mi ho stato una bella sbrigata nella, nella cucina non è un ricche però ne fa... ah, qua ci sono aspetta un secondo poi ci sono le formagelle fatte da mia nonna, buonissime. Tanto la ricetta è semplicissima: ricotta, pasta, del pane e... con dell'uvetta secca fatta, nulla di che. Vabbè, se cercate la ricetta su Google la trovate. Non di mia mamma ma di altri, Comunque, vabbè, niente. Questo è buonissimo. Ora la copra, se no ci rimangono le mosche e niente. E, e basta, ragazze. Io, tra poco, mi vesto. Faccio un altro video di trucco. Stavolta, adesso oh, mi Vediamo. E noi ci si vede un prossimo video. E con, questi, con questa faccia così, non posso mica stare. Non so, sembro scappata di casa. E non mi sta bene. Oddio, che fronte che ho allucinante! Devo guarire questa fronte perché così non mi piace per niente. E quindi, boh, non so, vediamo e niente quindi io adesso mi cambio perché sono ancora in pigiama vedete sono ancora in pigiama e quindi non mi conviene ancora stare in pigiama quindi mi vesto mi lavo la faccia anzi prima mi lavo la faccia i denti e poi eh, mi, mi metto un po' più in con questa cipolla che non è il massimo perché viene da qua ovvero la tirata in giù non va bene e poi mi trucco e basta quindi cosa dire tutto sommato? Che ho lavato i piatti con voi, ho chiacchierato con voi e ci vediamo quando, dopo questo video, quindi a dopo, ciao!